Allora se siamo pronti direi di incominciare, intanto voglio ringraziare tutti quanti voi per aver avuto la pazienza di aspettare noi che eravamo in una riunione del Comitato Operativo, è stata una riunione eh, importante perché abbiamo organizzato il rientro dei nostri connazionali che sono in Giappone a Yokohama. Eh, L'organizzazione eh, prevede l'avvio di un primo volo che avverrà nelle prossime ore, un volo che ci consentirà di portare il nostro personale sanitario per fare lo screening sanitario dei cittadini nazionali e dei eh, cittadini europei che vogliono rientrare con il volo che abbiamo organizzato a seguire in modo tale che eh, il prima possibile si possono far rientrare nel nostro Paese i nostri connazionali e possono essere riportati eh, in Europa i cittadini europei. Il, eh, il volo che farà rientrare i nostri connazionali eh, lo stiamo pianificando in queste ore soprattutto sulla base di quella che è la disponibilità delle autorità eh, nipponiche quindi non appena avremo le informazioni ve le comunicheremo. Si tratta di un'operazione importante che eh, abbiamo messo in piedi, come sapete già da sabato abbiamo pianificato questa operazione, nei dettagli l'abbiamo definita in questi giorni e necessariamente questa operazione ha tenuto conto anche di quelle che sono le disponibilità e le esigenze delle autorità giapponesi. Io direi di fermarmi qui, voglio ringraziare ancora una volta il Ministro Di Maio e il Ministro Speranza che ormai sono eh, abituali qui nella sede del Dipartimento e ci stanno supportando nell'ambito delle rispettive competenze per gestire al meglio la situazione di criticità che stiamo vivendo. Darei la parola al Ministro Di Maio e poi al Ministro Speranza. Prego Ministro Di Maio. Sì, grazie al Dottor Borrelli, alla Protezione Civile, a tutte le autorità che hanno partecipato alla riunione del Comitato, all'Unità di Crisi che sta seguendo, della Farnesina che sta seguendo i nostri connazionali all'estero, all'Ambasciatore Starace, e a tutta l'Ambasciata in Giappone. Il nostro obiettivo è quello di far rientrare i nostri connazionali all'estero il prima possibile. Comprendiamo che in questo momento su quella nave c'è una preoccupazione, e un'apprensione dei nostri connazionali e in genere di, tutti, eh, le, di tutte le persone che sono a bordo che è una preoccupazione al di sopra di qualsiasi immaginazione. È una situazione che le autorità giapponesi stanno gestendo al meglio ma che ovviamente vede noi, come Governo italiano, impegnati a farli rientrare il prima possibile. Ringrazio anche chi ha lavorato al meccanismo dei due voli perché con un primo volo potremo mandare le nostre autorità sanitarie da subito a verificare lo stato dei nostri connazionali, a fare tutti quelli che sono gli esami del caso e allo stesso tempo manderemo e attrezzeremo l'aereo militare per fare in modo che il prima possibile possano rientrare in Italia i nostri connazionali e poi seguire tutte le procedure eh, che sono state stabilite dal Ministero della Salute, che ringrazio, incluso il Ministro ovviamente Speranza. Quello che vogliamo dire è che in questi giorni stiamo lavorando con la massima attenzione per fare in modo che tutte le procedure che mettono in sicurezza i nostri connazionali possano essere eseguite. Ed è per questo che stiamo facendo tutto con la massima attenzione e precisione, in modo tale che ogni azione che prevede il rimpatrio dei nostri connazionali debba osservare tutte le procedure per la tutela della loro salute e per la tutela dei nostri cittadini che sono in patria. E questo è l'unico motivo per cui Ovviamente quando si prendono queste decisioni le procedure richiedono dei tempi, ma abbiamo agito repentinamente, abbiamo fatto tutto il prima possibile. Il Comitato di stasera ha dato il via a questa operazione e ringrazio tutti coloro che ci stanno lavorando. I nostri connazionali sono come sempre assistiti dalla nostra unità di crisi e dalla nostra rete consolare che come eh, corpo diplomatico sta portando avanti al meglio l'azione di vicinanza, collaborazione e di dialogo con tutti i governi stranieri coinvolti. Grazie. Grazie Ministro Di Maio, Ministro Speranza. Sì, poche altre parole per esprimere innanzitutto gratitudine per chi in queste ore sta lavorando incessantemente per il successo di questa operazione. Eh, grazie in, quindi in modo particolare alla protezione civile, al commissario Borrelli, grazie alla Farnesina, al Ministro degli Esteri. Al Ministro della Difesa Guerini che chiaramente si è coordinato con noi in queste ore. Eh, pensiamo che sia indispensabile dare una risposta nel più breve tempo possibile. Abbiamo creato le condizioni perché questo avvenga effettivamente nelle prossime ore. Il nostro obiettivo è chiaramente riportare a casa le persone italiane che sono su quella nave che si sta Ahimè, eh, dimostrando una nave con una situazione sanitaria oggettivamente molto complessa. Eh, è evidente che eh, al ritorno in Italia, che ci auguriamo possa avvenire nel più breve tempo possibile, sarà indispensabile per queste persone un periodo di 14 giorni di quarantena, così come abbiamo già fatto per altri passeggeri rientranti da aree a rischio. Lo facciamo anche in questo caso perché eh, la linea che ha scelto il governo è una linea di massima precauzione e quindi nessuno, eh, nessuna sottovalutazione può essere in nessun modo concessa. Eh, ci saranno chiaramente già nel primo volo eh, medici eh, sanitari che immediatamente arrivati in Giappone faranno le verifiche del caso sui nostri connazionali e sulla base di queste verifiche si procederà poi al rimpatrio. Grazie, grazie a tutti.